Nell'orto di Antonio, dai Antonio, facci vedere un po' che cosa hai piantato oh, quest'anno. Ci sono peperoni varie varietà, diverse, diverse, diverse piante, sono pomodori diversi tipi, peperoncino ancora, melanzane e pomodori ancora vario tipo, melanzane in estate, questi sono eh, gran turco da popcorn, spinaci, spinaci non ci sono più, non so più. sono come si chiama sedano basilico e coste e di là ho seminato ancora zucchine in mezzo all'insalata qua sono cipolle mm -hmm. qua era insalata adesso l'insalata ormai volge al termine e quindi ci sono più due piattine di pomodori però mm -hmm. niente di speciale qua piatti di pomodoro questi sono fagiolini ma poi tu mi dicevi che avevi anche una serra no la serra è quella andiamo a vederla Okay. Andiamo a, a vederla, a e queste sono zucchine, e quello è il reparto a scomparto fiori. Mm -hmm. allora, vediamo, e questi panni, sono sotto <ride> i pani, crisantemi, e quello invece è origano calabrese. Vediamo l'origano calabrese. Si, è profumatissimo. Quello è bellissimo. Adesso andiamo a vedere la serra, ok?